sulla profezia degli ultimi tempi in Erez Israel, perché poi nel capitolo 40-48 c'è la spiegazione. Vi ricordate le misure del Terzo Tempio, del Tempio escatologico? E ci eravamo posti la domanda: chi è questo Gog, re di Magog, legato alla progenie secondo Genesi 10 delle Toriane d'Ozio? Sapete che io sono molto pignolo di queste cose con e Meshe Meshechetuval. Allora, quasi tutti gli autori erano concordi, sono concordi, di vedere nel re Gug, cioè Gige o Gige, lasciamo stare la pronuncia alla latina e alla greca, che al periodo al quale facciamo riferimento, quindi diciamo all'epoca di... Ezechiela Navi era re in quella che oggi noi chiamiamo la Turchia, di una regione particolare della Turchia, quindi il popolo del nord, una regione afferente poi dopo a quella che sarà quel lembo di terra che arriverà fino a, alla tua Istanbul. Voi sapete no, dai video televisivi il discorso del legame con Istanbul, ma non è quello che mi interessa. Questo reg gige o, gi, o gige, gog, gug nella pronuncia eh, assira, è legato a, anche a, alla cultura babilonese che aveva creato grossi problemi a Israele, aveva mandato in esilio. E quindi oggetto di profezia di Ezechiele, negli ultimi tempi mi ha colpito che cosa? Il legame col fatto che i figli di Israele si davano la morte uno con l'altro. Con la, con la spada, anche se il termine riguarda eruzioni, si parla di eruzioni secche eh, o picche, perché il termine spada di per sé non è quel termine lì specifico. Comunque, spade all'interno, eh, siamo nel capitolo 38-39, c'è sempre questa litania contro i re di Gog. C'è sempre il legame, il legame con la dever con la, con la peste e col sangue, la peste, la spada, la spada, spada, peste e sangue. Peste, spada e sangue, benissimo. E allora sono andato a controllare un po' negli archivi. E mi è venuto in mente che una, un commentatore eh, davanti al quale dobbiamo veramente alzarci in piedi platone parlando di questo re nella repubblica nel secondo libro della repubblica in una colonna racconta il mito dell'anello magico c'è e non c'è perché questo re viene sprofondato in una grotta trova un cavallo un gigante morto un cavallo di bronzo gli sfila l'anello lui se lo mette e in base a se lo metteva dentro un'incastonatura dentro o fuori e risultava invisibile o visibile. Vi potete immaginare come usò questo per sedurre la moglie del suo padrone, il re, prenderne il posto, oppure quando c'erano riunioni di cui Platona parla, voleva, si faceva vedere o non vedere, quindi ascoltava quello che dicevano di lui. Ma mi interessava questo aspetto del ci sono non ci sono, mi vedete o non mi vedete, è legato al re di Gog, re di Magog, no? di cui parla la Bibbia. Proseguendo in questo racconto che, di Platone, alla fine, parlando dell'uomo virtuoso, alla fine Platone, e guardate che è una casualità più unica che rara, perché Platone ha scritto un mare di roba, un mare di roba. Pensate che nell'opera Omnia che ho qua davanti, del Reale, ci sono quasi, mille, oh, quasi 2000 pagine. Fitte, fitte, fitte, no? Come avere due Bibbie insieme. Sapete come Chiosa Platone? Così. C'è la fine di tutto. Diranno ciò. Che il giusto, proprio per i suoi atteggiamenti, sarà. Come quello che mette poi fine a tutto questo discorso. Flagellato, torturato, gettato in catene. E poi dirà, dopo aver patito questi mali, verrà appeso ad una croce. Siamo nel IV secolo a.C giorno più giorno meno. Perché vi dico questo? Perché perfino da Platone abbiamo un incoraggiamento a poter vivere questi momenti molto vicini ai tempi descritti da Eschiela Navi, nel capitolo 38 e 39, in un modo solo, nell'essere uniti insieme, ma essere uniti a colui che viene definito il giusto, torturato, flagellato, incatenato e che sarà messo in croce. Perfino dai Goim, perfino dai filosofi dei Goim, cioè i loro Nevim, abbiamo un incoraggiamento dopo 2400 anni, succeda quel che succede, che in Israele si possano infilare le spade uno con l'altro, la peste, il sangue, Dio non voglia si sia a vedere ciò che descrive Ezechiele, cioè queste cataste di cadaveri che per sette mesi, da mucchiati lungo le strade perché non ci sarà neanche più il posto da, da, da ehm, seppellirli. E, con tutti i nemici del nord, da Gogno, che vengono per.. perché è chiaro, nel no, momento che Israele va in difficoltà viene, viene colpito, e viene proprio di non voglio sia quel periodo, però un incitamento forte che viene dalla, da un versante, diciamo, non di parte, è Stati Uniti intorno a colui che è morto per voi, perché lui sì che è giusto. Allora questa è la curiosità che vi volevo dire, se vi piace, se vi, piace vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare le camp la campana, quella che vibra, e così sarete avvisati di tutte le nostre offerte, poi potete scegliere la playlist che volete, quello non è un problema. E poi se siete interessati a fare i corsi con noi potete anche abbonarvi eventualmente. Vi saluto e vi ringrazio e come dico sempre alla prossima curiosità. Ciao!